Ciao ragazzi, come va? Io sono Igor Sardi, trovate tutto su di me sul mio sito www.igorsardi.com con centinaia quasi di lezioni online gratuite, corsi, libri e molto altro. Oggi voglio accontentare una richiesta eh, di un altro nostro amico che mi segue moltissimo. Se non vado errato, ma io con i nomi non vado d'accordo, Gennaro, Genna, Gennaro. Eh, mi tengo sul vago dai. Eh, il quale mi ha chiesto eh, qualcosa in più sulla mia strumentazione o meglio, eh, dopo aver visto un video di qualche giorno fa mi ha chiesto che pedali utilizzo, che ampli utilizzo e quant'altro ecco, cioè, no, ne approfitto per dare un anticipo della riunione che ci sarà, credo, sabato prossimo ma vi farò sapere con certezza nella quale eh, ognuno di voi si potrà collegare eh, a questa diretta eh, gratuitamente, senza impegno, e, e può chiedermi tutto ciò che vuole riguardo la musica, la mia attività lavorativa, la strumentazione appunto, quant'altro. Quindi eh, chi è interessato mi lascia un commento che gli mando il link prima, qualche giorno prima. Uh, quindi faccio un'anteprima perché comunque ne avrei sicuramente parlato in quell'occasione però voglio accontentare il nostro amico e perché no magari questa cosa può essere utile anche ad altri quindi parto dal presupposto che io utilizzo pochissimo sia in live che in studio eh, sono ovviamente due situazioni completamente diverse ehm, vi dico la verità eh, rispetto a qualche anno fa anche il mio, diciamo, il mio bagaglio di strumentazione è cambiato tantissimo. Io prima avevo, ho quasi sempre usato amplificatori hash down, testa cassa belli massicci, con coni da 10, 4 coni da 10 più una cassa aggiuntiva col cono più grande da 15, ma poi eh, quando fai tante tante date, eh, tante situazioni diverse, eh, come sempre nella vita cambiano tante cose, uno capisce che meno roba si porta dietro è meglio. Quindi io vi dico quello che attualmente utilizzo, senza andare troppo a ritroso nel tempo, eh, veramente per avere una strumentazione come la mia, a eh, parte magari i bassi che ognuno è giusto che, che utilizzi, eh, quelli che preferisci, quelli che mi piace di più, quindi eh, lascio stare il discorso bassi. Ma a livello di strumentazione, la, la spesa è veramente minima. Ecco, io vado a suonare, parlo dei live eh, quasi sempre senza amplificatore, o meglio, eh, a meno che non sia un palco enorme dove comunque è richiesta o da me raramente o dagli archi eh, della band in cui suono in quel momento un po' di suono, un po' di spinta sul palco. Io preferisco andare a utilizzare un preamp, vi metto la foto, smonto praticamente attestata da questo combettino della TC Electronica, lo uso come preamplificatore, potendo così un po' smanettare eh, diciamo, sull'equalizzazione. Eh, altrimenti, se serve l'ampli, eh, mi porto direttamente a questo combo che comunque è piccolo ma ha una discreta spinta di più. Eh, ho smesso, diciamo così. Eh, per quanto riguarda il, eh, i collegamenti, io da basso eh, utilizzo nel live un sistema eh, wireless della Sennheiser. Vi metto la foto. Eh, che mi consente appunto di stare un po' più libero a, a girovagare su, sui palchi e soprattutto non ho il problema del cavo che insomma in certe situazioni dà solo fastidio quindi questo è un prodotto molto valido, e non ha praticamente differenze di suono con, rispetto al cavo e eh, le cuffie, io utilizzo da anni solo ed esclusivamente le cuffie perché un po' per problemi che ho avuto di udito, un po' per, anche qui per, per abitudine. Eh, mi trovo bene con queste. Utilizzo questo modello. Oppure, eh, soprattutto in casa, per fare cose semplici, c'è questo modellino che ne stanno parlando tutti. cuffie super cinesi, che sono una bomba clamorosa. Ora non, non mi ricordo il nome, ma ve lo trovo. Eh, comunque il live uso le, le Shure S535, un sistema eh, il monitor che mi consente che di non avere il cavo per le cuffie. Eh, anche questo vi metto il link e la foto. Per quanto riguarda effetti e cose del genere, ecco qui si entra in un altro diciamo capitolo della mia strumentazione, ovvero quando io sono basso-fretted. Um, raramente inserisco qualcosa tra me e il mix ovvero eh, tranne un po' di equalizzazione o al massimo un pochino di reverbero ma eh, live è molto molto raro ci penso magari il fonico comunque mh, no, non sono un amante ecco, di dei suoni molto modificati rispetto a quello che è il suono del mio basso, quindi entro nel, nel preamp, ho un equalizzatore qui, limite, quasi sempre do una puntina di medi in più e basta, E esco e vado da, dalla diaria a, a, al banco mix de, del fonico, tutto qui. Per quanto riguarda invece quando sono in fretless, faccio un change velocissimo, ecco Ovviamente il discorso cambia, quando suono fredders a me piace molto invece il suono eh, reverberato, effettato eh, e via dicendo. Io utilizzo questa, eh, esattamente quello che vedete nelle foto, ora farò un montaggio Che almeno si vede meglio. Un eh, reverbero della TC Electronic ancora, una cosa eh, che Diciamo, una marca con cui mi trovo benissimo, veramente. E dove si può andare a aggiungere effetti, magari che troviamo eh, su, su internet direttamente dal telefono col collegamento USB, addirittura anche eh, avvicinando mh, tramite pick up e basso, una roba allucinante. Vado poi a cambiare appunto il preset che mi faccio prima e questo mi dà ovviamente un po' più di suono appunto. effettato. Il chorus è un chorus molto molto semplice della Akai. Che mi serve quando magari devo fare dei, dei pezzi un po' più sulle ballad, ad esempio. Ovviamente se vado a agire sulle regolazioni, posso avere mille sfumature e in più l'effetto del, del lamp incorporato, che anche questo si può a due, eh, due manopole, diciamo così. E quindi, due possibilità di effetti che anche questi si possono mettere eh, tramite YouTube, insomma, tramite il telefono. Se lo accendo, e qui ho ancora un chorus in più, e pure a volte metto un, un compressore. Questo è tutto quello che utilizzo io. Un attimo. Invece per quanto riguarda eh, lo studio, quindi quando mi sono trovato eh, a suonare eh, qualche disco o comunque eh, anche per fare eh, delle registrazioni in casa, come ultimamente stiamo facendo di più, eh, facciamo tutto per conto nostro, da tanto ci si invia le tracce eh, con internet è molto più semplice non ho mai utilizzato l'amplificatore tranne rarissime eccezioni in cui vado a miscelare due suoni ovvero uno diretto, da... diretto nel banco mix scusate e uno che passa attraverso l'Ampli e magari il microfonato per prendere un po' l'ambiente invece di, di usare la DI dell'Ampli o anche la DI dell'Ampli però ovviamente la DI prende solo il suono e l'amplificatore, il microfono diciamo alla maniera dei chitarristi prende anche un po' più di, di ambiente, quindi il microfono davanti alla, alla cassa, ma l'ho fatto molto raramente, Io di solito entro diretto e poi al limite in post, eh, fase poi post registrazione, quindi eh, montaggio eccetera, magari vado a ritoccare poi con qualche effetto o qualcosa di equalizzazione. Stop, io non uso altro, a meno che i fonici a mia pus mettono dei compressori, ma non credo, non uso nemmeno il compressore. Ovviamente se devo fare eh, qualcosa in contesto molto più pop, quindi musica leggera, mi adatto alle situazioni, cioè una cosa che consiglio per chi magari si vuole avvicinare al mondo lavorativo, al mondo comunque eh, diciamo un po' più vicino a quello che è il mestiere nel musicista, vi consiglio di essere sempre più disponibili e più aperti possibili con chi mi chiederà di, di lavorare perché comunque bisogna adattarsi alle esigenze di chi ci chiama quindi se mi chiamano a registrare un pezzo eh, pop dove c'è bisogno di, di più corpo, di, di un suono molto diverso da quello che è il mio, mi adatto quindi ho altri bassi o altre... Eh, vado incontro un po' alle esigenze che ci sono sul momento. Per quanto riguarda i bassi vi faccio una piccolissima anteprima poi vedremo tutto meglio insieme. Io ho due Fender jazz, eh, ovviamente il mio fretless da una vita il mio fender Jazz fretted nel quale ora c'è montato un manico un fender preciso del 77 vediamo se a questo qui accanto ho il suo manico originale quindi il fender Jazz in uh, Alessandro. poi ho due fender preciso vi metto la foto 1 e 2 un basso a cinque corde Warwick che non uso quasi mai, anzi ho montato la corda e eh, il Do al posto del si sì grave. Poi ho un contrabbasso elettrico, eh, un contrabbasso acustico, poi abbiamo diversi strumenti, che io e mia moglie facciamo entrambi eh, musica di, di professione, quindi il pianoforte, una cinquantina di viole, violini, <ride> no scherzo qualche chitarra e via dicendo comunque eh, diciamo che i miei due strumenti principali sono questi come vedete i due fan del jazz prima suonavo molto più preciso poi l'amore cambiano nella vita <ride> però ecco se, se ho bisogno di un suono se vorrei suonare qui ad esempio ovviamente mi porto più preciso eh, dipende dalle esigenze però devi in linea di massima questo è tutto ragazzi, io quello che, che utilizzo ve l'ho detto, è... davvero non, non, non c'è altro, c'è stato molto altro come tutti, come, come è giusto che sia uno compra, vende, fa errori, si accorge di aver sbagliato, poi si pente di aver venduto, lo fanno tutti, capita a tutti, è giusto così, è anche bello de, della musica, sperimentare... De... Poi con il tempo, perché io sono vecchio, si capisce che il minimo indispensabile è sempre la cosa migliore, però eh, conosco amici che vanno a suonare con 5 metri di, di amplificatore di altezza e se sono contenti loro e eh, stanno bene così io sono felice per loro e non ho niente da dire assolutamente. Eh, quindi, ragazzi, questi sono solo eh, consigli e vi riporto solo un po' della mia esperienza, nient'altro. Non, eh, non vorrei passare per il sapientone de del web o chissà che. Tutto quello che vi dico è frutto della mia umile e piccola esperienza che ho avuto che ho nel mondo della musica, ma ci sono da diversi anni. Eh, poi magari un giorno vi racconterò anche sono arrivato a fare musicista eh, mi raccomando allora se vi interessa questa diciamo riunione online tra amici in completa semplicità in completa armonia senza pressione di alcun genere si scambia due chiacchiere una sera vi mando il link mettete solo un commentino qui sotto e ci vediamo poi alla prossima lezione